Bentornati su MyFootballJersey Oggi vediamo una maglia che avevamo già visto in versione fan Trovate qui in alto la recensione La seconda maglia del Liverpool per la stagione 22-23 Questa volta in versione player Il vertiginoso nuovo design si ispira alla vibrante scena musicale della città e in particolare al ruolo pioneristico che ha svolto nella scena della musica dance degli anni 90 La maglia da trasferta Nike Liverpool 2022-23 è prevalentemente bianca, abbinata al nero per loghi e applicazioni. Ufficialmente la maglia è indicata come bianca e nera, anche se come potete vedere è molto più sofisticata. Ciò che distingue il kit da trasferta è un design in marmo multicolore.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 Devo dire che nella versione eh, player il tessuto è molto più bello e secondo me acquista quel che in più e di fatto se dovete comprare questa maglia vi consiglio questa versione. Qui in alto vedete il costo? Non aggiungo altro se non dire che è veramente molto vantaggioso per una maglia fatta così bene e che ha dei tempi di spedizione anche molto buoni. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito questa e altre bellissime offerte che vi attento.